Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo dell'importanza del riposo e dell'alimentazione. Cantare, cantare libertà Se abbiamo mangiato male, pesante e magari abbiamo dormito anche poco, le nostre attività quotidiane saranno rallentate se facciamo sport non avremo la stessa efficienza, se abbiamo un hobby, insomma tutto quello che noi facciamo durante la giornata sarà rallentato. Siccome il canto è un'attività comunque che rimane un'attività anche fisica, perché il corpo canta tutto, dobbiamo stare attenti anche a riposarci bene e a mangiare adeguatamente, altrimenti anche una semplice battuta di un amico non la capiremo. Ragazzi, sapete qual è il colmo per un falegname? Andare in giro con la moglie tutta scollata. Se soffri di reflusso, ovviamente io ti sconsiglio di assumere, soprattutto prima di cantare, cibi come la cioccolata, il pomodoro, la menta, il limone cibi troppo aspri che creano questa acidità cerchiamo di evitare anche bibite troppo gassate o l'alcol perché non fa assolutamente bene se tu invece non soffri di reflusso gastroesofageo puoi mangiare di tutto ovviamente fallo in quantità ridotte ovviamente anche questa è una cosa molto soggettiva quindi ognuno si conosce e si comporta di conseguenza se io non soffro di diabete